Ciao a tutti, sono Laura Antichi, vi voglio presentare un'applicazione per registrare che è online Si chiama Reverb Chat Scrivete Reverb Chat nella casella di ricerca di Google e andate al link Reverb, Reverb Record Share Your Voice cliccate sull'applicazione, eh, non è indispensabile registrarsi io sono registrata ma non mi loggo in questo momento per, per farvi vedere che funziona ugualmente quindi è adatta anche per gli studenti a più, uh, più piccoli si apre questa applicazione e nell'applicazione ve vediamo eh, sotto un bottone che dice di installare l'estensione eh, for Chrome andiamo quindi a installare, se non l'abbiamo già fatto, l'estensione eh, di Chrome eh, di Reverb Record e eh, eh, io l'ho già installata volevo solo dirvi che una volta che l'avete installata di andare a verificare nell'icona delle estensioni quell'icona che eh, compare come una tessera di uh, puzzle se eh, la eh, spunta andiamo adesso a trovare <coughs> eh, Reverb Record è, eh, è azzurra, intensa di colore azzurro intenso e quindi è bloccata e se è sbloccata è sbloccata bloccatela ecco. ok ritorniamo a Reverb Chat e andiamo a registrare subito un messaggio carissimi e carissime questa è una prova di registrazione per vedere il funzionamento dell'applicazione Reverb Chat. È utile per inviare messaggi e anche per ricevere eh, commenti. Clicco, enter e title e metterò eh, qui eh, avviso, un titolo comunque avviso vado a salvare, ora salvando mi dirà che se voglio gestire l'applicazione dovrò registrarmi creare un account, chiudo la casella, non lo creo per il momento e um, facciamo andare la registrazione per vedere se è andato a buon fine carissimi e carissime, questa è una pro. Propria interrompo vedete che la registrazione eh, quindi eh, c'è stata potrei eh, questa registrazione si chiama avviso posso anche eh, ora eh, eh, potrei anche cancellarla mi dà la possibilità di avere ottenere un codice embed da incollare sui siti oppure mi dà la possibilità di inviare un link ehm, agli studenti e o ai miei interlocutori perché rispondano a questo messaggio pure di condividere su Twitter come potete vedere. Allora io posso prendo il link, quindi clicco sul link. Ecco, vedete che me l'ha copiato. Vado ad esempio nella mia casella di posta. Okay. scrivo un messaggio che manderò eh, a un altro mio account potrei mandarlo a uno studente e eh, eh, così via quindi lo mando invece eh, tanto per fare la prova a ah, eh, Laura eh, questo, l'antichi eccetera oggetto mm, ris rispondi mm, non so quello che volete e poi incollo il link che mi è stato dato vado a inviare questo messaggio contenente il link al mio interlocutore mi arreco nell'altra quindi casella di posta mia e, um, e, e attendo che um, il, il messaggio mi arrivi il messaggio nella mia casella di posta principale nella mia casella alternativa di posta trovo il messaggio che contiene il link il messaggio che si chiama rispondi e vado, clicco su procedi e um, come vedete qui eh, mi dà l'avviso, quello che era l'avviso. Carissime eh. questa. Interrompo, ora... faccio uh, respond e uh, create new. Vado a registrare un nuovo messaggio in risposta. Ecco, ho ricevuto il messaggio, grazie, è stato molto interessante oh, Ecco, eh... ho ricevuto il messaggio, grazie, è stato molto interessante Do un titolo a questo messaggio Risposta Avviso Vado in Save, chiudo sempre la casella che mi chiede di registrarmi e vedete che um, ho l'avviso e la, la risposta all'avviso. Quindi concludo dicendo che questo è un ottimo strumento didattico per gli studenti perché può essere utilizzato senza registrazione e perché eh, sollecita commenti e interazioni sui contenuti che sono eh, pubblicati. Arrivederci.